Benissimo, io um, mi presento intanto perché abbiamo cambiato il moderatore, eh, sono Limina Marco, sono un giornalista di edizioni, l'informatore agrario di Verona, mi occupo in particolare di meccanica agraria per le testate tecniche del nostro gruppo che è distribuito a livello nazionale. E, um, presenterò il panel, modererò il panel prossimo che avrà un focus particolare, cercheremo poi... Ora di calarci in un settore che è stato più volte eh, richiamato nei due panel precedenti ed è quello della zootecnia un po perché è un settore veramente molto importante della nostra economia un po perché è emerso anche dagli interventi di chi mi ha preceduto che eh, in effetti ci sono delle, delle criticità ci sono delle criticità in questo settore che eh, dovrebbero essere eh, risolte presto allora, eh, Diciamo una cosa, intanto ehm, faccio salire qui gli ospiti perché cercheremo poi di analizzare lungo tutta la filiera che cosa sta succedendo a questo mondo e soprattutto quali possono essere le soluzioni eh, e gli strumenti che la PAC mette a disposizione e gli orientamenti che possiamo ancora dare alla PAC per poter, per poter poi eh, arrivare a, a una conclusione che sia positiva per l'allevamento italiano, che ricordo se parliamo di stalle da latte sono 26.000 stalle da latte, 1.600.000 capi, e quando parliamo di carne sono 100.000 allevamenti e 2 milioni e mezzo e oltre di capi bovini all'ingrasso, quindi un'economia molto, molto forte. Quindi, per fare questo, eh, ne parleremo con degli esperti. Io, eh, da remoto, abbiamo collegata Gisella Naturale che è senatrice della Commissione Agricoltura, ben arrivata, grazie per essere con noi. Poi faccio salire eh, qui eh, accanto a me Alberto Ancora, presidente... Alberto Ancora, che è presidente di Agrofarma, di FederChimica, grazie. prego. Abbiamo l'eurodeputato Salvatore De Meo, qui. componente della Commissione Agri, certo, grazie. Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca presso il CREA, Centro per le ricerche in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria, area politiche e bioeconomia, è in collegamento da remoto. Abbiamo il professor Giuseppe Pulina che è ordinario di etica e sostenibilità delle produzioni animali presso l'Università di Sassari ed è anche presidente di Carni Sostenibili. Poi ci parlerà, ben arrivato professore, ben arrivati a tutti gli ospiti, ci parlerà di che cos'è questa associazione no profit Carni Sostenibili. Però abbiamo parlato molto di PAC e continueremo a farlo, dicevo, con un focus particolare all'agricoltura perché... Nel disegno, nella struttura di questa nuova PAC 2023-2027 c'è di fondo l'intenzione di una generale ridistribuzione dei sostegni a livello nazionale e forti incentivi anche al settore biologico. Si fissano inoltre nuovi obiettivi che puntano alla sostenibilità ambientale e si chiede in sostanza agli agricoltori un forte impegno verso pratiche ecologiche. Chiaramente tutti questi indirizzi politici, no, che poi saranno eh, definiti anche a livello italiano, impatteranno su tutta la, la filiera produttiva, e, perché l'obiettivo alla fine è quello di coniugare la tutela dell'ambiente con il reddito. Parliamo adesso degli allevatori e sappiamo che è minacciato, sappiamo della carenza di materie prime, sappiamo del blocco appunto di, di, dell'aumento dei concimi, sappiamo delle difficoltà nel prezzo del latte sappiamo, eh, e, quindi, e quindi oggi ne discuteremo eh, qui con i nostri ospiti. Io vorrei partire però proprio dalla parte politica, poi entreremo poi nella parte, nella parte tecnica e quindi volevo stimolare... Eh, la senatrice naturale e il dottor De Meo, con una, con una domanda particolare. Allora, tenere assieme il reddito degli allevatori e eh, la spinta che vuole lui per la tutela ambientale, è possibile, eh, senatrice? Che cosa si sta facendo in eh, Commissione Agricoltura in questo momento proprio per questo aspetto? Sì, buonasera a tutti, innanzitutto eh, direi che la transizione energetica, quindi la crisi che stiamo affrontando in questo periodo possa essere superata se davvero si riesce a trovare queste risorse energetiche alternative che siano sostenibili e soprattutto quindi ci rendano indipendenti dalle importazioni, quindi indipendenti dagli altri stati e, e di grande attualità sia nell'agricoltura adesso, quanto è stato eh, firmato dal ministro Patuanelli riguardo l'agrisolare, quindi riguardo il rendere autonome le aziende agricole. Quindi anche per quanto riguarda la zootecnia dovrebbero puntare su queste forme energetiche che possano risollevare quelli che sono i costi. Sicuramente puntando sui costi si arriverebbe ad alleggerire quella che l'attività di impresa che già vede nella vendita dei prodotti tante difficoltà e quindi se si riuscisse ad abbassare i costi di produzione sarebbe eh, un punto davvero da perseguire e fondamentale. Quindi eh, energia che dovrebbe essere prodotta direttamente anche con un circolo virtuoso, specialmente per la zootecnia, riguardo il compostaggio, quindi riguardo piccole eh, centrali a biogas quindi che possano creare quel circolo che ti dà uh, l'energia, che ti dis dis disfa, quindi anche di quelli che sono i reflui della zootecnia e che ti dà i concimi anche per coltivare i campi che dovrebbero fornirti mangime. Questa sarebbe l'azienda zootecnica uh, dei sogni, quindi quella che davvero se riuscissi a creare questo circolo virtuoso potrebbe sicuramente affrontare meglio il mercato e quindi la sostenibilità economica dell'azienda, oltre che ambientale, quindi è quello che riguarda l'energia e quindi l'abbattimento dei costi. La ringrazio Senatrice. Io la stessa domanda la, la pongo anche all'Onorevole Demeo della Commissione Agri ehm, a Bruxelles. E aggiungendo una cosa, eh, è vero che... Gli allevatori stanno lavorando in grandissimo, in grandissimo affanno, parlo del latte, 46 centesimi al litro il costo alla produzione alla stalla e 38-39 euro quello che viene, che viene pagato. Eh, anche alla luce di questa grande difficoltà, eh, che cosa si sta pensando a Bruxelles? Guardi, innanzitutto credo che PAC viene fuori da un lungo negoziato e all'interno di questo già eh, si avvertivano una serie di divisioni che in alcuni momenti del dibattito sono state anche esasperate e continua a vedersi il settore dell'agroalimentare e in modo particolare della zootecnia come uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici. Io innanzitutto vorrei chiarire anche in questa circostanza che la PAC doveva e deve essere strumento di riscatto anche del ruolo degli agricoltori tutti e noi dobbiamo individuare all'interno della PAC gli strumenti per superare una serie di criticità. Gli allevatori così come gli agricoltori oggi più che mai stanno vivendo una fase molto delicata e il dibattito europeo sembra che non se ne voglia ancora rendere conto. Noi come Partito Popolare abbiamo in questo momento particolare anche chiesto di aprire una riflessione più ampia che ci permettesse di quantomeno valutare una ricalendarizzazione degli appuntamenti che non ha alcun senso immaginare questa nostra proposta come un modo per tornare indietro o per rinunciare ad un percorso che io credo e la senatrice lo diceva, essere condivisibile, ma con questa accezione che la sostenibilità deve necessariamente declinarsi anche in maniera economica, oltre che sociale. Noi abbiamo in questo momento uno scenario che era prevedibile, e allora la responsabilità va ricercata nell'assenza di una strategia che ha sottovalutato una serie di allarmi che ci erano pervenuti già da decenni e che hanno continuato a voler vedere l'agricoltura quasi un settore un po' di secondo livello, quando in realtà nel momento pandemico e anche in questo momento ne stiamo invece riscoprendo la sua strategicità. In Commissione il tema degli allevatori è un tema che è stato spesso affrontato soprattutto perché eh, abbiamo fatto dei passi in avanti per quanto riguarda il benessere animale, per quanto riguarda tutta la parte degli alleamenti intensivi eh, rispetto a cui noi abbiamo comunque insistito per far capire che ogni passaggio deve avvenire in maniera graduale. Se continuiamo a amplificare il concetto di transizione verde, così come quello di transizione digitale, che è anche un tema che la zootecnia sta cercando di approcciare e non dimentichiamoci la frammentazione di molte aziende, non dimentichiamoci la carenza di alcune competenze che non possono essere colmate dalla sera alla mattina, noi crediamo che tutti gli agricoltori e quindi anche gli allevatori vadano accompagnati. La preoccupazione più grande, e concludo, in questo momento è che eh, quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di rilancio e di superamento di una serie di problematiche interne mettendo gli agricoltori e gli allevatori ad essere protagonisti di quella che è la lotta ai cambiamenti climatici, possa invece trasformarsi in un ulteriore onere, in un ulteriore peso e questo rischierebbe di lasciare a terra molte aziende. Questo in maniera contraddittoria rispetto a, a diverse strategie, quella della biodiversità o quella delle aree rurali. Si continua a parlare di ripopolamento delle aree rurali, poi c'è eh, in maniera sottesa, una eh, ideologia, eh, prima sentivo il Presidente di Assocarni, se noi continuiamo a eh, così favorire un regime alimentare completamente diverso da quelle che sono le identità territoriali e produttive, allora noi pensiamo che si stia andando in maniera un po' disordinata e questo lo dobbiamo evitare perché invece la zootecnia è un elemento identitario dell'Europa e in questo noi insistiamo perché venga preservato e salvaguardato. Anche perché impatta fortemente sul nostro sistema agroalimentare ma poi sarà oggetto della domanda e della stimolazione che farò successivamente. Ora voglio chiamare in causa il professor Giuseppe Pulina. E lui ha... Un, presenterà una relazione molto breve, Farm to Fork, PAC e zootecnia. Chiudendo dice una coperta corta, molto corta. Professore, eh, perché è una coperta corta? Grazie grazie per l'invito. Innanzitutto sono Presidente di Carmi Sostenibili, il sponsor di questo, di questo convegno. Carmi Sostenibili è un'associazione no profit che mette insieme le filiere della produzione delle carni italiane, Assocarni, Assica e Una Italia e che ha come scopo informare eh, tutti su basi scientifiche di quello che è la sostenibilità ottenibile dalle filiere carni. Eh, due o tre diapositive per presentarvi un po' quello che è il mio pensiero circa Farm to Fork, la PAC che deriva da Farm to Fork, anche se non è conseguenziale, ma il che richiamo, la PAC tante volte, nel documento, è una coperta corta perché, perché abbiamo necessità di ridurre i concimi chimici, aumentare le superfici biologiche contemporaneamente, ridurre l'uso del farmaco veterinario e degli antimicrobici in particolare. Dobbiamo ridurre anche i fitofarmaci, l'uso dei fitofarmaci, ridurre le emissioni, è stato ricordato, estensivizzare le produzioni, ma tutto questo messo insieme non riesce ad assicurarci gli approvvigionamenti, per cui tutte queste cose apparentemente non stanno insieme se continuiamo a considerare l'intensificazione come non sostenibile mentre dimostrerò che l'intensificazione dei cicli produttivi, l'ha ricordato anche l'onorevole Gallinella ma lo hanno ricordato anche altri relatori, è sostenibile a patto che iniziamo a dire che più ottengo dalla stessa quantità di input in un processo produttivo qualsiasi in termini di output e minori sono quelli che sono gli scarti della produzione, perciò più produco con la stessa quantità e meno emetto. Questo è un fatto termodinamico, ma se quello che io metto a terra, azoto fosforo e carbonio in particolare, ad esempio in questo momento due vitelloni in ingrassamento mettono a terra una quantità di azoto equivalente a due quintali di urea, che al mercato di oggi costa 150-200 euro a, a, a coppia di vitelloni, bene se come diceva la senatrice prima tutto questo passa attraverso un sistema di rigenerazione eh, di biogas e il recupero di azoto, fosforo e carbonio Posso ridurre gli input posso ridurre ancora gli effluenti non recuperabili dal sistema, se poi in, diciamo installo in, in azienda anche fonti di energia rinnovabile ancora riduco gli input dall'esterno perciò questo sistema che si intensivizza diventa sempre più sostenibile. E questa intensivizzazione è sostenibile e tende a rispondere attraverso la biosicurezza, la maggiore produttività sia alla domanda di riduzione del farmaco veterinario sia alla sicurezza degli approvvigionamenti. Ma se io produco di più e inquino di meno ho anche raggiunto il goal, l'obiettivo della riduzione complessiva delle emissioni. Ma ancora se riciclo azoto e fosforo o più energia e più sostanza organica disponibile, posso ridurre i concimi chimici fino ad un certo punto perché anche su questo ci sarebbe da aprire un grande dibattito. Dico solo che metà dell'umanità oggi dipende alimentarmente dal, dai concimi chimici perché la biosfera sarebbe in grado di fissare azoto in quantità tale da sostenere solo metà della popolazione mondiale, per cui togliamoci dalla testa che sia possibile far campare 8 miliardi di persone senza il ricorso alla concimazione chimica. Aumento delle superfici in biologico, evidentemente perché la sostanza organica è indispensabile, anche questi nutrienti sono indispensabili attraverso il riciclo per aumentare le superfici in biologico. Posso ridurre i fitofarmaci anche qui un grande dibattito perché gli effluenti dal digestore sono ricchi in fitostimolatori e infine riducendo anche quelli che sono gli effluenti esterni e aumentando la superficie in rinaturalizzazione che va governata evidentemente io ho la possibilità anche di aumentare in generale quella che è l'estensibilizzazione del sistema, cioè se io produco di più, riesco in sostanza a liberare superfici che possono anche assorbire di più attraverso i servizi ecosistemici. Ecco questo è tutto possibile a patto che ci occupiamo del patrimonio zootecnico europeo, cioè che non vogliamo che si riduca il patrimonio zootecnico che può dare tutti questi servizi. Smetto di condividere e ho finito. Intanto grazie professore, grazie per l'intervento, poi ovviamente non avevo ripetuto che è presidente di Carni Sostenibili, ma l'avevo presentata all'inizio, ma poi tornerò sull'argomento per una domanda, per vedere un po' l'attività di Carni Sostenibili più nello specifico. E accanto a me ho Alberto Ancora. Presidente eh, di AgroFarma, e quindi adesso la domanda è molto semplice: la posizione dell'industria agrochimica no, nei confronti degli obiettivi di sostenibilità di questa nuova PAC? Anche perché è eh, notizia di pochi giorni fa, eh, in rinvio della discussione della bozza. Ehm, dai, da parte dei eh, ministri dell'agricoltura europea sul dimezzamento no, dell'utilizzo degli agrofarmaci da qui al 2030, che poi è andata un'idea un 50%, perché non un 30%, perché non un 60%? Insomma, vorremmo un po' chiarire un po' e sentire dalla sua voce eh, che cosa ne pensa e poi quali azioni eh, state mettendo in campo per poter, si diceva prima, riorientare leggermente alcune, alcuni settori di questa politica agricola comunitaria, ormai alle porte però. Bene, buonasera a tutti, innanzitutto grazie a EU News per l'organizzazione di questo evento, e di questo importante dibattito e grazie per gli spunti importanti di tutti gli autorevoli eh, relatori che hanno dato chiari messaggi di convergenza, direi, verso un'intensificazione sostenibile, come è stata definita, tema che è di assoluta eh, attualità. Due parole per dire chi è Agrofarma, Agrofarma è una delle associazioni di FederChimica che rappresenta il mondo degli agrofarmaci, quindi parliamo di un valore di mercato di circa un miliardo, ma a me piace sottolineare, di euro piace sottolineare che è un settore che concorre in maniera fondamentale a un valore molto più grande che è quello dell'agroalimentare italiano, in quanto sono degli strumenti, una tecnologia indispensabile per sostenere da un punto di vista quantitativo e qualitativo le nostre produzioni. Questo lo dice anche un recente studio di BUSEIF, che è uno spin-off dell'Università Cattolica di Piacenza, che ha fatto proprio a condotto degli studi su 18 filiere agroalimentari proprio per valutare cosa succederebbe in caso di non utilizzo degli agrofarmaci sulle filiere agroalimentari. E qui ci sarebbero dei danni ingenti quantificati in diversi miliardi di euro in termini di valore delle produzioni agricole, valore dell'indotto della trasformazione e anche, se ne è parlato abbondantemente oggi, in termini di dipendenza da cibo importato e quindi problemi legati appunto all'accessibilità al cibo da un punto di vista economico e quantitativo che purtroppo, come è stato detto oggi, sono diventati dei temi di grande attualità. Vengo alla domanda sulla Farm to Fork, eh, ovviamente come settore da anni impegnato verso la ricerca e l'innovazione noi come industria non possiamo che condividere il percorso di sostenibilità che l'Europa ha deciso di intraprendere da anni, quello su cui non ci troviamo d'accordo è il come, cioè la determinazione, la fissazione degli obiettivi qualitativi, quale elemento per poter raggiungere questi obiettivi perché questo non è possibile? Beh, innanzitutto partiamo da un paese come l'Italia, che è assolutamente già un livello di eccellenza in termini, un paese che ha visto ridursi negli ultimi vent'anni, in particolare dal 2004 al 2019, del 30% la quantità degli agrofarmaci e dei volumi disponibili, quindi questo è frutto di una ricerca impegnata, di un utilizzo sempre più professionale, di un'ottimizzazione degli stessi, quindi... Siamo in una situazione in cui è stato già definito e determinato, si è già avuto e realizzato un percorso di sostenibilità. Quindi, E questo è, il, oltretutto, trovandosi, come sappiamo, a fronteggiare diversi parassiti, anche parassiti alieni, che stanno determinando dei grandi danni alle produzioni italiane. Quindi, in sintesi, quello che riteniamo è che non sia attraverso la riduzione degli input chimici e la riduzione, in termini di accesso all'innovazione, la strada e il percorso da seguire. Anzi, a maggior ragione, questo è il momento in cui l'agricoltore, in primis, deve contare su un maggiore accesso all'innovazione, inteso come quantità, ma inteso come ampiezza dell'innovazione. Cosa intendo? Molte delle nostre industrie stanno investendo, oltre che nella chimica, e anche qui nel biologico, così come nella chimica, ribadendo che non c'è alcuna contrapposizione ideologica tra i due Sistemi, anzi è l'industria chimica che investe oggi un terzo dell'innovazione in soluzioni biologiche, ma investiamo in digital, investiamo in nuova genetica, proprio perché è importante fare in modo che l'accesso all'innovazione sia il più ampio possibile, sia combinato e si vada a integrare. Questo riteniamo che sia il concetto fondamentale di sostenibilità e non la riduzione tal quale quantitativa e quindi di conseguenza in termini di accesso all'innovazione. Questo è un passaggio fondamentale, è un passaggio che richiede di operare in uno scenario in cui si ragiona su basi scientifiche, su elementi, su fatti, dove si tutela e anzi si sviluppa ulteriormente l'innovazione e si fa in modo che anche il concetto di innovazione si ampli il più possibile, passando proprio a un concetto di integrato e di combinazione diverse delle più ampie forme di innovazione possibile. E sull'innovazione e sulla ricerca poi torneremo nel secondo giro di tavolo. Ora sentiamo, chiudiamo il giro di tavolo con Alessandro Monteleone del CREA, eh, lui eh, eh, diciamo, ha collaborato no? con il BIPAF per la stesura del piano strategico nazionale e quindi chiedo a lui poi le opportunità che ci sono in questo momento, in questo documento, che co contiene le linee guida poi, eh, su cui agire, in particolare tagliato però sul mondo della zootecnia, dottor Monteleone. Vediamo un po' quali sono le cose che ci sono in questo momento all'interno. Perfetto, <coughs> Perfetto sì, grazie eh, ovviamente news per... Uh anche da parte mia per l'invito e per la possibilità di partecipare a questo momento di discussione. Parto diciamo, dalla, dalla questione che poneva il professor Polina, eh, no, la PAC è una coperta corta eh, e direi, eh, diciamo, riprendo anche un po' diciamo, la provocazione che nella sessione precedente il presidente di Assocarni ha fatto, effettivamente diciamo, probabilmente in termini finanziari la PAC è una coperta un po' corta, nel senso che eh, la PAC pone eh, sul tavolo diciamo, del sistema agroalimentare europeo e italiano un sacco di sfide nuove e importanti, eh, sicuramente lo fa, diciamo, come diceva anche De Castro in apertura della sua relazione, a risorse stabili, ma forse quelle risorse stabili non sono sufficienti a tutte le sfide che noi ci troviamo a affrontare e probabilmente con la lettura di oggi con la crisi del conflitto che esaspera alcune condizioni sicuramente una riflessione sulla dotazione di risorse che abbiamo a disposizione per le riforme andrebbe fatta. È chiaro che non è una riflessione che si fa dalla mattina alla sera, entriamo nel dibattito che c'è stato anche precedentemente però mi leggo a questo eh, per portare un'ulteriore riflessione sul piano strategico della PAC, che eh, evidentemente eh, lo hanno in parte detto eh, il Ministro e alcuni relatori puntando a singoli interventi. Non può essere letto semplicemente diciamo, in maniera isolata dagli altri strumenti di politica economica che eh, in Italia abbiamo cercato di mettere in campo, perché il, PN, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve essere letto pienamente integrato con gli strumenti messi in campo sul piano strategico della PAC per una serie di azioni, poi magari dopo le, eh, le, le, le richiamerò. Eh, però evidentemente se noi facciamo l'errore di guardare al piano strategico della PAC come l'unico strumento che è in grado di rispondere alle esigenze, in questo caso chiamate in ballo, sulla zootecnia o sulle eh, altre n sfide che ovviamente dovevano essere messe in campo, tutto questo eh, rischia di essere eh, letto in maniera non corretta. E evidentemente eh, il piano Sergio della PAC che si muove diciamo, a regole date, no? quindi diciamo, in qualche maniera noi in Italia ci siamo ritrovati ad affrontare no? un regolamento con eh, anche degli strumenti in qualche maniera eh, vincolati eh, dalle regole approvate con la riforma, però diciamo, ha cercato di mettere in campo un percorso di accompagnamento al settore agroalimentare eh, nazionale, evidentemente diciamo, eh, a tutto tondo. Venendo diciamo, al, tema, al tema della zootecnia, appunto, eh, è evidente che eh, c'erano una serie di, di questioni combinate, alcune di queste sono state richiamate gli interventi che mi hanno preceduto, che andavano affrontate. No? Diciamo, L'intervento più importante, forse politicamente più rilevante, che il Ministero ha messo in campo è quello diciamo, con questo famoso ecoschema sul benessere degli animali, che vale diciamo, dalle stime fatte, circa un miliardo e otto di fondi comunitari. Ricordiamo che gli ecoschemi erano diciamo, una somma obbligatoria che gli Stati membri dovevano mettere a disposizione per prelevare dagli aiuti diretti e trasferire a questi impegni ambientali o di benessere animale, l'Italia ha fatto una scelta importante diciamo, di destinare questa quota di risorse per eh, favorire una trasformazione evidentemente diciamo, nell'uso del farmaco veterinario all'interno dei nostri allevamenti, che è una delle cose su cui la Commissione ci richiama l'attenzione in maniera più importante. Eh, ovviamente tutto questo, non ho fatto una premessa altrettanto importante, eh, un po' tutta la strategia nazionale ruota intorno alla transizione ecologica e digitale come leve di competitività. Noi diciamo, non abbiamo assolutamente pensato agli strumenti messi in campo come vincoli per le imprese, ma diciamo, come strumenti che potessero e, e le risorse che ovviamente accompagnano questo percorso come eh, strumenti per migliorare la competitività delle imprese. Accanto a questo, appunto, interventi già richiamati, no? il fotovoltaico sui tetti degli impianti produttivi, che sono il PNRR, eh, intervento non richiamato, ma di fatto nelle presentazioni che abbiamo visto del professor Pulina o della senatrice, sulle risorse destinate sul biometano all'interno del piano eh, di ripresa e resilienza. Così come, eh, non può essere dimenticato rispetto alle difficoltà che il settore zootecnico ha, che abbiamo, eh, che il Ministero e le Regioni hanno scelto di mantenere una quota importante di aiuti accoppiati sulla zootecnia che vale, diciamo, nel percorso complessivo circa un miliardo di euro, così come eh, il 3% sempre di aiuti accoppiati destinati alle culture proteiche e evidentemente abbiamo accompagnamento al settore altrettanto importante che vale altri 350 milioni di euro circa. È chiaro che eh, a questo si aggiungono evidentemente tutti gli interventi che ancora devono essere messi forse in pianto totale della, della politica di sviluppo rurale e che comunque guardano al settore con importanza. Dico un'ultima cosa e poi eh, mi taccio per riprendere alcune cose eventualmente eh, successivamente. Un elemento sempre nel PNRR che non ci possiamo scordare in termini di digitalizzazione, di organizzazione all'offerta è quello... Sia dei contratti di filiera, sia degli interventi per la meccanizzazione dell'agricoltura di precisione. È chiaro che su tutto questo dobbiamo cogliere l'opportunità, è evidente. Eh, che c'è ancora da fare ma su questo poi probabilmente ritorno dopo infatti grazie che l'ha anticipato ma torneremo con la domanda, la domanda successiva ehm, io chiedevo, vorrei tornare adesso alla parte politica quindi stimolare ancora una volta la senatrice naturale e l'onorevole De Meo su un tema eh, che sta a cuore di cui si discute, si parla molto anche sui giornali, anche generalisti perché il sistema agroalimentare che può andare in crisi per la mancanza di cereali per la mancanza di materie prime sappiamo che i, i mangimifici faticano a reperire questo materiale sappiamo che l'Ungheria aveva annunciato un blocco poi è tornata indietro dicendo che onorerà i, i, i contratti in essere la Russia e l'Ucraina sappiamo bene la situazione ma si è aggiunta anche l'Argentina la, che ha bloccato le esportazioni di soia olio di soia e tutto il resto questa cosa quanto mette a rischio il nostro sistema agroalimentare e che contromisure possiamo prendere immediatamente immediatamente perché eh, e quindi mi rivolgo alla senatrice naturale per prima, grazie Sì abbiamo parlato, hanno parlato già il presidente Gallinella parlava di terreni sì. abbandonati sicuramente sono terreni non Uh, abbastanza produttivi, magari in situazioni scomode, che richiedono quindi un difficile approccio anche di mezzi per raggiungerli, insomma, magari marginali. Però io credo che se si riesca a fare, se si riuscisse a fare una pianificazione di quelle che sono le, i prodotti, quindi le produzioni, da incentivare, da promuovere. Quindi un piano, che, un piano produttivo ai quali i produttori debbano. Attenersi, quindi per avere poi la vendita del prodotto assicurato in un sistema di filiera che possa garantire il famoso costo di produzione oltre che un guadagno utile, quindi riusciremmo a, a convincere gli agricoltori che poi spesso non lo fanno nemmeno per professione perché purtroppo una criticità del suolo agricolo è che spesso è di proprietà, quindi non si ha la volontà la passione o comunque eh, si, si vive di altro reddito e questi campi restano abbandonati un po' a se stessi, al che dovremmo invece incentivare quella che è l'indirizzo eh, per coltivare in una maniera adeguata questi campi e sono certa che si riuscirebbe ad ottenere una maggiore, una maggiore superficie coltivata perché gli agricoltori hanno perso fiducia spesso Abbiamo parlato di calamità naturali, quindi torniamo sulla necessità di quella che è uh, la, um, assicur le assicurazioni, quindi da, la garanzia di superare quelle che sono le criticità legate ai cambiamenti climatici, superato quindi questo, questa problematica che è come una mannaia sulle teste degli agricoltori e quindi non si sentono protetti in quello che è un reddito garantito. Allora eh, sono convinta che quando è stato investito per i contratti di filiera, se controllati nella giusta maniera, quindi riuscirebbero a dare questa eh, copertura, questa sorta di, eh, di sicurezza a chi investe in, in agricoltura e quindi adesso infatti nei vari incontri che ho avuto ho detto è necessario in, in, in seminare mais, però loro hanno detto ma è sicuro che poi avremo un ritorno economico o ci troveremo che il mais magari non esce perché ci vuole acqua e quindi anche da lì eh, torno con il discorso che ho sempre affrontato con il ministro Patuanelli dell'agrivoltaico e dico dovrebbe essere proprio vietato in aree irrigue perché l'acqua è importantissima proprio per le produzioni per le grandi quantità quindi non dovrebbero assolutamente essere limitati poi da questi, eh, da questi impianti di agrivoltaico e quindi eh, ripeto attenzione ai produttori che devono essere accompagnati, tante volte non sanno anche cosa piantare, quanto piantare e ci troviamo con produzioni magari che non riescono Uh, ad avere un mercato utile perché magari sono sovrapproduzioni in un ambito e magari non in un altro e quindi è un dispendio di energie e di fiducia dei produttori che si sentono poi traditi dal mercato e quindi dalle varie associazioni di categoria perdono fiducia in tutto e abbandonano i campi, ritengo che sia questa, questo fondamentale, questo sostegno ai produttori Grazie senatrice naturale eh, Onorevole De Meo sì, io credo, dal suo punto di vista europeo. Dica. Io credo che questi segnali eh, ci mettono di fronte all'evidenza che c'è stata un'assenza di strategia eh, passata allora, certo. che evidentemente stiamo pagando. Bisogna innanzitutto fare un esame molto puntuale, approfondito, affinché poi questa criticità non generi un allarmismo, come abbiamo anche avuto modo di constatare nei primissimi giorni in cui abbiamo soltanto paventato questa possibilità della interruzione delle nostre filiere produttive. Io credo che ci sono dei segnali di criticità, ma nel brevissimo termine non c'è una preoccupazione di interruzione delle filiere, soprattutto per l'assenza di materie prime, quanto più altro per l'insostenibilità produttiva ai fini del caro energia. Sono due fattori che stanno evidenziando come eh, tra le strategie europee dobbiamo inevitabilmente anche lavorare adesso per garantirci un'autonomia alimentare e una continuità della sicurezza alimentare. Cosa fare nell'immediato? Alcune soluzioni sono state già prospettate, è evidente che noi stiamo insistendo anche perché l'Europa metta in campo strumenti simili al Next Generation affinché ci siano delle risorse strutturali e non provvisorie che ci permettano di affrontare una serie di emergenze che ovviamente non sto qui ad andare oltre quello che è il tema di competenza del dibattito ma che vadano anche a rafforzare la nostra resilienza alimentare. E condivido l'analisi fatta dalla senatrice perché eh, si possano ovviamente mettere in campo anche delle strategie di Così, programmazione, eh, non neghiamoci che alcune materie prime sono state considerate da, da noi, dai nostri produttori, come materie quasi non produttive ed, ed redditizie e quindi ci siamo molto spesso lasciati andare all'emotività della produzione ci siamo, basta girare un po' tra le aziende e molti spesso cambiano in ragione di quelle che possono essere delle tendenze certo. dei consumi alimentari, quando in realtà non ci siamo invece spinti, e la responsabilità è di tutti, nessuno escluso a far capire che avremmo dovuto invece incentivare una serie di produzioni definite minori perché io le definisco tale anche in ragione di una percezione che è stata così consolidata nel corso degli anni e che invece oggi ha visto il granario d'Europa andare in difficoltà e tutto questo si sta ripercuotendo nei nostri confronti. Quindi andare a, ad allentare nell'immediato alcune strategie e in questo io insisto che noi dobbiamo eh, cercare di capire, e eh, la relazione del professor Pulina ci eh, conferma una grande perplessità che noi abbiamo sollevato in merito alla strategia Farm to Fork che secondo noi non ha avuto un adeguato eh, studio di impatto che inevitabilmente andrà ad incidere sulla capacità produttiva. Allora, di fronte ad una situazione emergenziale, perché eh, è stato detto probabilmente, lo ribadiamo, tutto ciò che sta accadendo in questi... Due anni credo che ci debba far rivedere complessivamente tutte le strategie, non rinnegarle, non rinunciarle, non azzerarle. Ma abbiamo il dovere di dotarci di un senso pratico, di un buon senso che ci deve permettere di dare agli agricoltori anche la possibilità di aiutarci, perché gli agricoltori così come gli allevatori probabilmente, e qui mi faccio un piccolissimo inciso sulla, su agrofarm, sugli agrofarmaci, io non credo che gli allevatori e, e i, e, i i coltivatori in genere eh, abbiano piacere a utilizzare eh, un fitofarmaco rispetto ad un altro perché se così non fosse ovviamente loro non sarebbero in grado di produrre ed è preoccupante io ho presentato anche delle interrogazioni che ci sono addirittura delle procedure in corso che potrebbero rischiare che alcuni prodotti che ormai hanno superato anche degli standard di controllo a livello degli stati membri potrebbero essere così non autorizzati nel prosieguo e l'Europa non si preoccupa di dare. Io agricoltori uno strumento alternativo. Questa è la fase in cui bisogna così allentare e non stressare gli agricoltori se vogliamo permettere loro di compensare questa criticità nell'autonomia alimentare. La ringrazio onorevole De Meo, grazie per l'intervento. Tornerei adesso dal professor Pulina perché eh, ci eravamo lasciati con il eh, Carni sostenibili, che è un altro aspetto molto importante, parliamo di agroalimentare, volevo capire un pochino la funzione eh, di questa associazione no profit e quali sono le azioni che state mettendo in questo momento sul tavolo a favore dei consumatori e del consumo di carne, eh, proprio in questo momento, grazie professore. Sì, grazie. Eh, sostanzialmente noi ci occupiamo di informare eh, su base scientifica eh, la sostenibilità delle filiere e le produzioni delle carni mazzotecniche complessivamente sulla salubrità dei prodotti, i carni sia eh, freschi che trasformati in Italia. Però Mi consenta due, due osservazioni anche sentito ciò che la senatrice naturale, l'onorevole De Meo, hanno detto, su cui concordo pienamente. Bisogna uh, assicurarsi una riserva strategica alimentare in Europa. L'Italia è eh, una delle nazioni al mondo in cui l'azotechimia produce di più impattando di meno. Vi do qualche dato. Siccome noi agricoltori e allevatori stiamo in campagna, cioè siamo l'unica attività che emette ma contemporaneamente assorbe ciò che emette, vi do un dato ufficiale. Tutta la zootecnia italiana secondo Ispra ha un'emissione di 19 milioni di tonnellate di CO2 equivalente ma le aziende in cui si pratica l'attività zootecnica ne assorbono 20 perciò siamo in credito di un milione di tonnellate di CO2 equivalente e saremo sempre più in credito se chiuderemo i cicli naturali attraverso la riutilizzazione del carbonio, dell'azoto e del fosforo attraverso quelle che l'Europa chiama le carbon farming, cioè renderemo gli agricoltori e gli allevatori dei eh, fornitori di servizi ecosistemici, dei sequestratori di carbonio a beneficio complessivo delle altre attività produttive e dei cittadini complessivamente. Un secondo punto, si diventa più sostenibili se si spreca di meno. Dal 2016 abbiamo una legge, la legge Garda, che riguarda gli sprechi alimentari. Ricordiamoci che ogni cittadino italiano spreca, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Nazionale che è stato appunto messo, eh, messo a lavorare con, con questa norma, 125 kg di alimenti di cui la metà viene sprecato in casa. Allora ho fatto un giro di conti. Se noi recuperassimo soltanto il 30% dei coprodotti agroindustriali italiani avremmo una disponibilità di circa 180.000 tonnellate di proteine per cui dobbiamo eh, stare molto attenti anche a ciò che poi prendiamo e mandiamo direttamente alla, ai digestori, piuttosto che farli passare in un circuito virtuoso di valorizzazione dei nutrienti, che è un altro degli obiettivi del to fork. Per cui produciamo di più, consumiamo di meno, sprechiamo di meno, in questo senso diventeremo più autonomi alimentarmente e daremo un accesso al cibo a tutti i nostri concittadini. Grazie professor Pulina, molto giusto questo invito ed, è, ed è, a volte non ci rendiamo conto in realtà di quanto con un piccolo sforzo potremmo fare personalmente, ciascuno di noi potrà fare. E torno eh, da Agrofarma e dal dottor Alberto Ancora perché ce l'avamo lasciati eh, abbozzando il tema della ricerca che è molto importante per Agrofarma, per FederChimica in generale, quindi sappiamo che ad esempio biocontrollo ma eh, gestione digitale e buone pratiche agricole sono dei cavalli di battaglia delle cose a cui voi lavorate non da ora lavorate da tempo quindi vorrei che lei mi spiegasse in questo momento che cosa state facendo e come eh, la ricerca sta andando avanti e soprattutto era, eh, questa sarebbe stata la terza domanda ma gliela, gliela leggo qui come facciamo a trasmettere come nel caso del professor pulina questa, questo lavoro al consumatore finale bene grazie Parlavo prima di innovazione, l'innovazione è un pilastro fondamentale della strategia del nostro settore, lo dico con un numero, si investe ogni anno in Italia il 6% del fatturato, quindi parliamo di circa 60 milioni di euro all'anno che vengono investiti solo in Italia per la ricerca e per lo sviluppo. Se si confronta questo dato, secondo i dati dell'Istat, con un 1% che è quello medio, del comparto industriale, questo anche dà un'idea di quale sia la propensione e l'orientamento del nostro settore all'innovazione. Un'innovazione che ha portato ai risultati, di cui parlavo poc'anzi, una riduzione intesa come ottimizzazione continua nell'utilizzo della chimica, come diceva anche l'onorevole De Meo. L'agricoltore è sostenibile per definizione, cioè tende ovviamente a ottimizzare, certo. ma c'è un grande contributo da parte dell'industria che ha portato sul mercato molecole sempre a, più, a volume più ridotto e dal profilo tossicologico sempre più rispondente alle esigenze, ricordo anche che buona parte di questi investimenti si destinano per la riregistrazione dei prodotti, forse pochi sanno che è un settore che richiede un continuo aggiornamento dal punto di vista registrativo, quindi anche molecole che erano state lanciate molti anni fa devono essere rese attuali in termini di conformità a quelli che sono gli attuali scenari. Quindi l'innovazione è fondamentale oltretutto pone l'Italia a livelli di eccellenza in termini, per esempio, di conformità dei residui delle nostre produzioni. Lo dice l'EFSA, lo dicono i report del, del Ministero della Salute, per cui è un Paese, ripeto, da questo punto di vista, di grande eccellenza e di sicurezza dal punto di vista della sicurezza alimentare. Mi rifaccio anche, per parlare di innovazione, a un impegno che ha preso anche la nostra associazione europea, che si chiama CropLife, e che raggruppa le associazioni nazionali delle imprese di agrofarmaci. Ha dichiarato degli impegni, sei in particolare nell'ambito delle produzioni di agricoltura, di, di prodotti per l'agricoltura biologica, del digital, di economia circolare e ne citerei due su tutte. Un impegno a investire circa 10 miliardi fino al 2030 in sistemi digitali, quindi a dimostrazione del fatto di come si stia estendendo e ampliando il significato dell'innovazione anche per un'industria come la nostra, quindi dalla difesa alle soluzioni. E 4 miliardi circa per investimenti in prodotti destinati entro il 2030 alla ricerca e sviluppo per prodotti destinati all'agricoltura biologica che sfata, se vogliamo, un altro mito, quello della sì, contrapposizione voi, no, tra chimica e agricoltura biologica. La forte percentuale di prodotti li fate voi. per, per eh, il Circa il 50% ecco, dei prodotti che vengono utilizzati in agricoltura biologica provengono dall'industria chimica e circa il 60% dei prodotti utilizzati sono registrazioni dell'industria chimica. Quindi a dimostrazione del fatto che è un'industria pronta a investire in tutte le forme di agricoltura sostenibile senza alcuna contrapposizione. Chiudo eh, eh, eh, cercando di rispondere alla, alla domanda sulla comunicazione. Allora la comunicazione è un, un aspetto chiave e critico che ha impegnato e impegna la nostra associazione al fianco anche delle autorità per portare un messaggio corretto e questo è importante ai consumatori finali. Quindi la collaborazione tra autorità mondo agricolo e associazioni come la nostra è fondamentale perché si porti un'informazione corretta. Ricordo che un'informazione anche negativa intesa come associazione di chimica al mondo agricolo si riflette di conseguenza nel se sul settore agricolo di per sé, quindi credo che sia nell'interesse di tutti gli stakeholder di portare un'informazione un corretta sul ruolo indispensabile che svolgono e sui progressi che sono stati fatti naturalmente in questi anni in termini di sostenibilità e su una necessità impellente di rispondere in modo univoco e collaborativo in termini di cooperazione con un diciamo, approccio integrato tra tutte le forme di innovazione e tutti gli stakeholder e i decisori chiave in questo settore affinché si vada verso obiettivi comuni, che come è stato detto più volte oggi è quello di andare verso una sostenibilità ma che passi anche attraverso un'intensificazione, perché sostenibilità, intensificazione e direi chimica vanno perfettamente d'accordo e non sono in contrapposizione l'uno con l'altra. Mi viene da dire che eh, è molto difficile, nonostante abbiamo dei dati no, ogni anno che ci pongono adesso come Mercato Italia, con no, i nostri prodotti, sempre eh, pochissimi residui, quindi prodotti sani, nonostante questo è un lavoro, è un lavoro ancora. ancora percepisco difficile e lungo, vero? Sì, forse ci sono anche un po' di pregiudizi, un po' di ideologie che vanno superate e io credo che veramente bisogna collaborare e spingere tutti insieme affinché il rigore scientifico prevalga su questo, perché se collaboriamo e passiamo un messaggio di questo tipo e convergiamo e concorriamo tutti per un obiettivo comune, credo che tutti insieme si possa passare veramente un messaggio corretto ai consumatori. Oltretutto accentuato in un momento come questo, dove dico, ahimè, purtroppo ci sono stati due eventi difficili, tragici per certi certo. aspetti, ma che stanno mettendo l'accento su determinate necessità. Purtroppo, dico ogni tanto ci sono degli eventi scioccanti per... Che rallenta, come dire, pensiero, sì. smuovere un po' le coscienze e i pensieri su certi temi. Grazie al dottor Alberto Ancora di Agrofarma. Eh, parola allora eh, per concludere ad Alessandro Monteleone. Prima l'ho interrotta forse parlando del piano strategico nazionale e quando stavamo per dire che cosa manca ancora a questo documento e che cosa siamo ancora in tempo per inserire, da, da inserire in questo momento? Lei lo sta studiando bene il documento. Prego. Allora, eh, allora sicuramente diciamo, riparto da alcune considerazioni che siamo, sono state appena fatte. Purtroppo quando uno partecipa poi... al dibattito e arriva per ultimo, viene stimolato da un sacco di cose. Ma le lascio molto da... tempo. Gli altri colleghi. No, ma sarò veramente veloce. Eh, allora, parto diciamo, da uh, una consapevolezza che innovazione e conoscenza sono fondamentali. Eh, eh, sono fondamentali e è fondamentale garantire abbiamo anche un corretto trasferimento dell'innovazione al sistema agroalimentare, che è un pezzetto di quello che comunque all'interno della strategia nazionale esiste e che deve essere correttamente valorizzato. Ovviamente abbiamo un altro aspetto che è fondamentale, che è quello della comunicazione, qui la prendo in maniera diversa rispetto a a chi mi ha preceduto è anche una corretta lettura delle opportunità che all'interno della seggia nazionale ci sono perché eh, diciamo, la seggia nazionale è uno strumento di politica economica che dà opportunità che dà opportunità al settore per trasformarsi e per in molti casi adottare le innovazioni eh, tecnologiche le innovazioni sulla sostenibilità che eh, vengono messe in campo direttamente dalla ricerca ma anche dalla pratica di altre, eh, altre aziende quindi diciamo, dobbiamo essere capaci anche di guardare agli strumenti che mettiamo in campo nella loro lettura positiva sicuramente noi abbiamo costruito una PAC intorno a delle regole a delle regole che ci spingono a dei cambiamenti nelle modalità con cui eh, siamo abituati a, a produrre eh, noi diciamo, come sistema Paese abbiamo cercato di trasformare diciamo, la, la risposta a quelle sfide con delle opportunità di strumenti che dovrebbero accompagnare eh, eh, questo, questo nuovo scenario. Ovviamente qualcosa manca, sicuramente qualcosa manca, il, come eh, anche nella prima parte della giornata il piano strategico della PAC verrà approvato entro dicembre di quest'anno, riceveremo nei prossimi giorni le prime osservazioni della Commissione Europea e ovviamente ci sarà ulteriore confronto pubblico con le parti economiche e sociali per capire se c'è qualcosa da migliorare oltre quello che ci dirà la Commissione Europea eh, credo che sicuramente anche per cogliere le opportunità un elemento fondamentale è quello dell'organizzazione della filiera di migliorare le condizioni rafforzare le condizioni della filiera e sicuramente guardando alla zootecnia Forse una delle critiche maggiori che viene dal mondo produttivo è quello di non aver colto l'opportunità di destinare un pezzo di quel 3% degli aiuti diretti al uh, modello ortofrutta, per capirci, a prevedere delle risorse dedicate a uh, programmi operativi delle uh, organizzazioni produttori. Uh, questo non è detto che non si faccia nei, nei prossimi, forse non in tempo utile per l'approvazione, però è un percorso su cui forse non c'era maturità politico-istituzionale o forse si è ritenuto non ci fosse prontezza da parte del settore di, di, di, di cogliere questa opportunità o comunque parliamo di risorse in ogni caso limitate, eh, no? per, anche perché la, parliamo di zootecnia, ma parliamo di una zootecnia anche molto diversa tra quella da carne, la chiaro casearia, il settore caprino per cui pensare che, eh, diciamo, con quelle poche risorse comunque si potesse ehm, trasformare il modello organizzativo potesse rafforzare forse non, era, non eravamo pronti sicuramente eh, una delle considerazioni che ha fatto chi ha fatto le scelte poi alla fine è di dare molta importanza a contratti di filiera, lo dicevo prima contratti di filiera vale molte risorse all'interno del PNR oltre un miliardo e mezzo e evidentemente intorno a quel modello, attorno a quelle opportunità, va costruita anche l'opportunità della filiera di accedere all'intero pacchetto delle risorse a disposizione. Molto bene, ringrazio Alessandro Monteleone. E ci abbiamo allora alle conclusioni, io ringrazio gli ospiti che sono stati qui con me anche quelli collegati da, da remoto, in particolare Gisella Naturale, senatrice della Commissione Agricoltura, grazie per essere stata con noi, l'onorevole Salvatore De Meo, eurodeputato e componente della Commissione Agri a Bruxelles, il professor Giuseppe Pulina, sì, che, vedo, che vedo ancora collegato con noi, ricordo professore ordinario di Etica e Sostenibilità delle Produzioni Animali presso l'Università di Sassari e presidente dell'associazione No Profit Carni Sostenibili. Accanto a me il dottor Alberto Ancora, grazie per essere stato con noi, presidente di Agrofarma e Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca presso il CREA, Centro per le ricerche in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria area politiche e bioeconomia. Eh, davvero grazie a Aeronews per l'invito a partecipare e moderare questo convegno, grazie a voi che ci avete seguito qui in sala e a tutti coloro che sono collegati via streaming. Buonasera, grazie davvero.